081 8 1 19 33 87 14. Eccoci qua, buonasera, il bello della diretta, stavamo conversando amabilmente con i nostri ospiti, benvenuti, buonasera a tutti quanti voi, stasera ottava puntata di Punti di Vista, trasmissione come tutti sapete realizzata da Ager Production in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, stasera abbiamo un parterre veramente importante ma prima di passare a presentarveli voglio dire l'argomento che tratteremo è un argomento che ci tocca tutti quanti da vicino, che succede a sud e potete interagire come sempre attraverso eh, i social, quindi pagina Sergio Angrisano 2 di Facebook oppure chiamando al numero che apparirà in sovrimpressione 081 28 79 55. Passiamo immediatamente a presentare i nostri gratitissimi ospiti, grazie di aver accettato l'invito, quindi il dottor Giancarlo Chiari. Salve, buonasera a tutti. Il professore storico Vincenzo Guli, Buonasera. il dottor Lorenzo Terzi Buonasera. e la <ride> immercecibile dottoressa Rita Menditto. Buonasera. Io eh, come Siete straordinari perché questo stavo dicendo ai nostri amici il lancio oggi ha funzionato veramente bene perché il tema è veramente sentito, è veramente importante, già ci stanno un sacco di domande da casa io ringrazio tutti gli amici sono certo che non riusciremo a rispondere a tutti quanti purtroppo i tempi sono un po' eh, ristretti eh, dottor Chiari allora che succede a Sud perché il Sud non si ribella sindrome di Stoccolma? il Sud non si ribella perché ce l'abbiamo dentro questa, siamo, siamo, siamo di buoni anche se però stiamo cercando di eh, come dire, far rispettare quelli che sono i nostri diritti, quindi eh, sostanzialmente stiamo per organizzare eh, un convegno meridionalista a Montecitorio per andare nei luoghi del potere e andare a spiegare le nostre ragioni in modo totalmente corretto, senza eh, ribellarsi, ma eh, per chiarire con estrema precisione quelle che sono le nostre ragioni, che direi quasi inoppugnabili. Perfetto, questa è una bella introduzione che però poi dobbiamo assolutamente approfondire. Invece al professore Goli, il Sud, contrariamente al Nord, ha sofferto il grave male antropico di una modernizzazione assolutamente passiva. Che è successo dal 1861 ad oggi? Non vogliamo sapere tutto, ma il potere di sintesi che l'ha sempre contraddistinta ci aiuterà. È successo qualcosa... Di che si è verificato in modo costante appunto dal 1861 al 2022, una costanza di uno, due pesi, due misure dei governi italiani, monarchici, repubblicani, della prima o della seconda repubblica, in poi, tutti uguali, tutti hanno considerato questa terra una sorta di Colora. terra minore, una sorta di terra da sfruttare, una sorta di terra senza diritti. E per cui hanno sempre adeguato tutte le politiche economiche e sociali a questa mentalità che è nata purtroppo con l'Unità d'Italia a seguito dei fatti che è successo allora e che i milionari ignorano e perciò ecco, rispondendo anche alla domanda di prima perciò non si ribellano perché ignorano che cosa Quasi è successo Quasi abituati diciamo abituati. ad essere considerati abituati e soprattutto Ehm, timorosi di scoprire la verità che questa è un'altra cosa importante. Bravo, anche Perché... io è una domanda esatto. che me l'ho considerato per dopo. Scoprire la verità significa fare un salto in avanti, un salto nel buio, che comunque è comunque un salto pericoloso. E allora qualcuno si accontenta, come, hai detto, come ha detto lei, della sindrome di Stoccolma, ma non. Quindi la, di la paura avere di coraggio. dover scoprire que quella che è la realtà, che probabilmente non piacerà a nessuno. Bisogna andarci con le molle, ripeto, e noi ci stiamo andando così un poco alla volta per poter far penetrare nella mentalità comune delle cose importanti e gravissime che sono capitate. E l'Italia, ripeto, non è mai stata unita veramente. Perfetto. Lorenzo Terzi, io volevo dire una cosa, io non so se veramente mi inchino davanti alla conoscenza, eh, con un senso di profonda diciamo, tristezza meridionale non so se lei è d'accordo Dottor Terzi Giustino Fortunato uno dei pochi umani pensatori diciamo, del Sud andava ripetendo agli altri e anche a se stesso di essere un politico del niente che cos'è un politico del niente? a mio avviso e, è un politico intanto è d'accordo sulla descrizione che ho fatto di Giustino Fortunato questo mi incuriosisce personalmente sì, diciamo che un politico del niente credo che Giustino Fortunato abbia voluto intendere che è un politico che non può avere nessun tipo di reale, eh, efficace azione sul territorio che dovrebbe rappresentare perché le circostanze non glielo permettono, perché si è innescato quel meccanismo eh, di cui parlavano prima appunto il dottor Chiari e il professore Gulì eh, di eh, colonialismo interno. Per cui il Sud dipende dalle grandi agenzie politiche nazionali, dai, eh, dagli agenti macroeconomici nazionali e non può portare avanti una politica autonoma. E, eh, il dibattito tra, in effetti, autonomisti e centralisti è un dibattito che eh, non è stato scoperto dalla Lega negli anni 90, assolutamente no ci sono stati degli importanti pensatori eh, anche all'alba dell'unità d'Italia, eh, Rico Cenni per esempio, lo dico uno fra tutti, ma addirittura Liborio Romano, infatti ne parleremo in questo. C'è cioè, stato una sorta di ripensamento no? sul Liborio Romano sulla descrizione sì, che sì, ci perché si perché Noi possiamo dire, e lo diremo appunto nel corso del convegno meridionalista di cui parlava il dottor Chiari, che Liborio Romano è stato veramente un notevole meridionalista, perché è stato unitario sicuramente ha contribuito eh, diciamo, in una parte non piccola alla caduta del Regno delle Due Sicilie, però come tanti poi che avevano in buona fede aderito agli ideali unitari eh, si è reso conto un po' della fregatura, cioè si è reso conto del fatto che eh, non, non, non veniva realizzata un'Italia di pari passo, eh, con pari opportunità, ma un'Italia appunto a due velocità di Ma questo lui l'aveva purtroppo... capito quasi subito, sì. diciamo, volendo, volendo essere. Eh, onesti storicamente lui l'aveva capito certo. poco, poco dopo eh, essere assunto a quell'incarico a quel ruolo importante che gli fu, gli, gli fu riconosciuto. Dottoressa Menditto eh, c'è un aspetto eh, sociologico ma anche eh, psicosomatico che il cittadino l'uomo, la donna del sud vive e subisce quante volte ci siamo sentiti dire da chi migrato al nord sì ma a Milano se sta meglio sì ma a Torino funziona tutto cosa, come per dire un riconoscimento eh, di un fallimento sociale di questa parte del territorio sai molto spesso voi avete parlato oggi spesso ah, il microfono è vero il mio microfono è qui eccolo qua è abituata? <ride> Vedete è sempre la meraviglia della diretta, poi stasera non c'è neanche Sara Barone che vi saluta e noi salutiamo lei chiaramente. Ok, adesso penso che mi sentite un po' tutti anche da casa. Avete sentito parlare molto spesso di questa sindrome di solcolma, ho no? sentito parlare come tutti sanno è uno stato psicologico eh, di dipendenza affettiva che molto spesso nasce da traumi. Traumi di tipo verbale, di tipo fisico ma anche di tipo psicologico. Molto spesso questi traumi trasformano il carnefice in una emozio, con un'emozione positiva ed ecco che torno alla domanda che mi hai fatto, sai molto spesso... È difficile sradicarsi dai propri vissuti da dove ci si trova e quindi certezze benché sbagliate eh, ma certezze giusto assolutamente quindi ovviamente ciò che si fa è rivedere con un'ottica positiva tutto ciò che effettivamente ci manca come la nostra famiglia i luoghi della nostra infanzia e trovare aspetti positivi nei posti in cui abbiamo deciso di vivere in quel momento quindi è comunque una visione parziale di una realtà per trovare oh, oh, un equilibrio emotivo. occhi? È un equilibrio emotivo, eh, siamo tutti orientati al benessere e in quel modo si riesce a trovare un buon compromesso. Perfetto, Chiari, lei è anche consulente finanziario indipendente, quindi un esperto di economia sostanzialmente. Io ho fatto un po' di conto perché poi in matematica e in aritmetica ero un somaro e tale penso di essere rimasto, però sono andato a guardare un pochino i numeri che eh, ci dice il mercato di esportazioni dalle regioni del nord verso il sud, pensate che... Il potentissimo eh, Lombardo Veneto riesce ad esportare i suoi prodotti in Europa solo in misura del 13%, il rimanente 87% arriva nelle regioni del sud. E se il sud dovesse o volesse smettere di comprare? Allora, diciamo... Eh... Il stato sarà... Mi conferma questi dati? Sì, sì, confermo e, e, e studiato, diciamo che eh, questo argomento sarà uno degli argomenti che saranno dibattuti eh, il 4 luglio, eh, diciamo, primissimo pomeriggio a Roma. Eh, in effetti eh, uno studio di Paolo Savona, che in questo momento è il presidente sì. della CONSOB del 2010-2011, vado sì. a memoria... È stato ha... anche il ministro delle finanze, no? Eh, no, ministro per le, per le politiche mh, europee, qualcosa di questo tipo. Lui doveva diventare il ministro dell'economia. Dell ma se ricordate, ah, sì. successe mm. sì, sì. una sorta di levata di scudi contro Paolo, uh, Savone, Paolo sì. Savone. Comunque, eh, allora, Paolo Savone afferma che per ogni 100 euro che vengono spese da un meridionale. Considerando anche le importazioni, quindi eh, anche quello che viene da, da fuori del paese, eh, diciamo che restano qui nel territorio 12,5 euro, quindi togliendo anche le importazioni qualche calcolo non tanto avventato ci parla di 6-8 euro. Ora la domanda sorge la... come è possibile finanziare un'attività di sviluppo del meridione se nel sud resta meno del 10% delle nostre capacità di spesa? Cioè io quando parlo di 100 euro parlo di beni e servizi, quindi certo, so, l'assicurazione certo. piuttosto che un prodotto alimentare. No, che... io, io ho avuto modo di intervistare il ministro del Rio quando era ministro in carica, e in un convegno che ci fu a Castel dell'Ovo e parlando appunto eh, di infrastrutture eh, gli feci una famosa domanda che poi è rimbalzata un po' su, tutte, su tutti i giornali, eh, dove io gli dissi perché eh, in... Eh, nel, nel Molise perché nel, scusa, nella Basilicata stanno aspettando ancora il treno dal 1861 e al nord ci stanno linee che ci camminano 400 treni al giorno e lui mi diede una risposta veramente oscena e, e io montagne. glielo dissi, lui disse no ci stanno le montagne <ride> e io pensando di essere un somare in geografia cominciai a pensare che le Alpi, Craie e eh, fossero tutte quante fra eh, Molise appunto, e Basilicate non più eh, nel Lombardo-Veneto e questa cosa mi, mi, ha, mi, ha, mi ha scosso non poco. Sì. Al sud mancano infrastrutture importanti, Uno, i trasporti sono fondamentali, si dice che una città senza aeroporto è una città morta, immaginate una città senza una linea ferroviaria cosa possa essere come possiamo sperare di migliorare questo trend Beh, anche diciamo, alla luce di questo ah, dibattito che è importantissimo che ci sarà il 4 luglio okay. sì. applicando, applicando una legge di cui eh, diciamo io un po', ci ho messo un po' lo, uno zampino perché nel 2016 io gli ho voluto dare il là perché ne, noi ne parlamo qualche tempo fa nel 2016, suo studio sì, ho nostro avuto l'onore di, di, di, di, di eh, insomma avviare questa petizione e, e la cosa importante è anche concluderla con due sostanzialmente richieste al Parlamento Europeo, chiedevo una profonda revisione storica per eh, spiegare bene agli italiani in genere quindi non meridionali o settentrionali ma agli italiani come, eh, cosa è successo qui eh, eh, e qual è stato il cruento processo di unificazione nazionale. Poi eh, eh, l'altra parte della petizione si occupava della cioè la mia richiesta che poi è stata dichiarata ammissibile si occupava di eh, eh, riconoscere contributi ordinari dello Stato commisurati alla popolazione di riferimento. Tutti sappiamo che il Sud prende circa il 20-22% dei mezzi dello Stato eh, la legge che poi è passata alla storia come la legge del 34% ma precisamente si fotografa ogni anno la consistenza delle popolazioni del sud e chiaramente eh, si stabilisce qual è la percentuale quindi se siamo il 35 sarà il 35, se siamo il 33 sarà il 33 cioè. Chiaramente non ci vuole... Però su questo nella seconda parte della trasmissione vorrei fare un approfondimento se lei è d'accordo. Certamente, certo. comunque voglio dire è così che si inizia a risolvere. Se noi spostiamo un 55% in più dei contributi ordinari dello Stato, quindi stiamo parlando di una cifra di 4,2 miliardi in più nel territorio del eh, Sud Italia, beh, evidentemente una serie di problematiche riusciamo a risolvere. E rimanendo... Su questo tema, eh, professore Goli, non per fare una chiosa perché poi ci ritorniamo. Questo è per quanto riguarda l'infrastruttura. Parlavamo di figli di un dio minore, di figli e figliastri anche nel corso del suo precedente intervento, un bambino al sud per la refezione scolastica, eh, eh, Calabria, Pugliano, Calabria, Sicilia e Campania eh, si oscilla come intervento dello Stato fra i 9 e i 13 Euro mentre per lo stesso bambino nato in Lombardia o nel Trentino gli Euro toccano quasi 400 Sì, questi, comunque questi fenomeni demografici eh, sono importanti però eh, ormai è stato anche previsto che ci devesse una desertificazione del sud che avanza sì. non tanto nelle grandi città ma nei grandi ex distretti delle due Sicilie in cui vediamo dei paesi completamente spopolati, quindi questo fatto dei numeri eccetera anche se fosse applicato non salverebbe granché perché loro stanno ormai cacciando Avremo, avrebbero però un trattamento un po' più umano questi bambini, no? sì, potrebbero pure farlo ma sono sempre di meno i bambini che stanno qua perché ormai i, i giovani si riferisce all'evasione scolastico o ai bambini che vanno via dal sud? Ma i bambini in generale quindi anche le, poi i servizi scolastici, eccetera, sono collegati. E loro hanno deciso proprio di non preoccuparsi molto di una popolazione che, che si va spegnendo. E questo è il momento. Che sta per essere anche sostituita sostanzialmente. è sostituita no? da altri, quindi questo è il momento che ci e induce veramente a muoverci e a fare dei passi che non abbiamo mai fatto, come quello che faremo a Roma, perché è un momento che non può essere più spostato nel tempo. Noi siamo su un punto di non ritorno per il Sud e siamo, un fatto molto strano, la generazione di meridionali che deve mettere la firma perché il Sud ormai scompaia definitivamente e questa è una cosa che soprattutto a me imbarazza molto e mi spinge a qualsiasi idea a qualsiasi cosa perché non è possibile dopo 3.000 anni di storia far morire questa terra oppure far venire qui al posto delle nostre persone che non amano questa terra e andrà non hanno nessun finire, interesse a, a difenderla c'è bisogno di azioni meridionaliste un sì, attimo perché c'è allora. proprio una domanda da casa e io voglio chiedere a sì. Giuseppe di 30 secondi e la faccio perché per tutti quanti mi hai scritto. Eh, terzi, eh, parlando appunto di, di migrazione, noi abbiamo un problema drammatico, eh, ogni, giorno vanno via, ogni, mese, scusi, ogni mese vanno via dal sud 15 giovani, sì. è un dato agghiacciante? Sicuramente, eh, diciamo che è un trend in costante eh, aumento Che è e, diminuito e... grazie a, el, alla chiusura dei de, de, de confini di Londra, della de Gran Bretagna eh? Sì, sì, sì, infatti Altrimenti sarebbe stato veramente un esodo biblico Ma in effetti eh, è un esodo che già da decenni va avanti con, con queste proporzioni E che sicuramente se il trend è questo non migliorerà Perché non stanno assolutamente migliorando le condizioni generali eh, per cui, anzi. Chi, anzi, appunto, per cui già nell'età della formazione chi può va fuori, magari va proprio a studiare fuori, ehm, voglio soltanto citare il fatto che per esempio eh, chi, ehm, è, chi appartiene, eh, chi, era, chi è nato nelle antiche province del, del Regno di Napoli, eh, basilicata piuttosto che Abruzzi o Molise, eccetera, eccetera, una volta aveva come punto di riferimento l'Università di Napoli adesso neanche per sogno, cioè si va da Roma in su alla Lewis ho esatto, quindi già questo insomma, è un dato estremamente grave, ma poi comunque l'emorragia eh, inarrestabile sia dopo l'epoca della formazione perché eh, certo. finché a Napoli ci si può ancora formare, formare anche bene, almeno secondo me. Sì. Però poi te ne devi andare, il famoso Fuita Venna di Edoardo non è una scelta, è proprio un imperativo categorico, ve ne dovete andare, punto e basta. Segnale un segnale drammatico comunque. Certamente, un segnale drammatico e eh, poi su questo però hanno riflettuto anche pensatori eh, molto più illustri chiaramente di me, e eh, che conosce benissimo. La domanda mm. di, di Giuseppe è, è abbastanza, io la considero, una provocazione non altro perché lui è uno che ci segue sempre e spero di interpretare il suo pensiero dice ma dove stanno i meridionalisti? Dove sono i meridionalisti? Ah, vale per tutti e tre, per tutti e quattro. Ah, ma è una bellissima domanda. Allora io secca proprio, è un sì, bel sì, punto no, no, interrogativo. No, comunico, subito, comunico subito, questa cosa. Allora io per ragioni personali sono diventato meridionalista nel lontano 1998. Va bene. Quando eh, dopo una fase di studio iniziavo a comunicare le mie convinzioni, ero un po' considerato quasi un pazzo dalle gare, da legare, diciamo, da rinchiudere, perché non trovavo riscontro nelle cose che affermavo. Poi eh, a iniziai a rendermi conto che c'era bisogno di eh, acculturare le persone perché ahimè avevano studiato una, scuola, una storia mendace e quindi iniziai a comprare libri eh, dalla Buonanima di Pietro Golia eh, che, mi ufficio, che mi veniva a trovare in ufficio per vendermi eh, tu, diciamo, le ultime eh, novità e eh, iniziavo a comprare 10-15 copie a volta e li regalavo ad amici che non avrebbero mai comprato quel libro io e quindi io l'ho vissuta la situazione di totale isolamento ad un fatto che ora con chi parlo parlo sento dire le, le, le parole che praticamente ripetivo io e quando le sento dire da una persona improbabile il mio cuore mi si riempie di gioia perché dopo So, passato, io avevo 37 anni, ora ne ho 61, quindi voglio dire, un po' di lavoro ce l'abbiamo fatto. Io ritengo che abbiamo raggiunto quel livello importante dove possiamo dire che ormai tutta la gente è meridionalista. Magari non lo dichiara, non lo afferma, ma le argomentazioni sono tutte meridionaliste. Io, eh, io che vivo più o meno in questo universo. Eh, ho, ho una visione un po' diversa, ma me la tengo per me. Non credo eh, che sia esattamente così a, al di là della bontà del principio che rappresentava il dottor Chiari. E, mentre invece, eh, continuando su questa falsa riga, perché ci sta ancora qualche altra domanda, eh, qualcuno chiede se ci sono movimenti, partiti, Goli, eh, noi conosciamo bene questa giostrina. Eh, ci stanno una serie, una miriade eh, di, di partiti, partitelli, eh, associazioni, non, movimenti, eh, dietro a qualche simbolo ci sta il fratello e lo zio di qualcuno e nient'altro, eh, però non si trova mai la quadra perché i meridionalisti riescono a litigare anche al loro stesso interno fra di loro per. Eh, per il nulla assoluto perché non c'è potere, non c'è distribuzione di, non c'è niente c'è solo da rimboccarsi le mani, maniche e faticare come si salva questa? come si sana questa cosa? prof? Beh in effetti ehm, il potere ha capito la grande potenzialità di essere meridionalisti soprattutto nel terzo millennio e, e quindi ha fatto in modo appunto di far Divideri. proliferare ecco gruppi, gruppetti eccetera. Io immagino un'AIA dove arriva il contadino e butta delle manciate esatto, esatto, di grano esatto. e tutte le papelle, le galline vanto a peccare ma alla fine non fanno niente. È voluto quindi giustamente sono più generali che i soldati e io ho delle mie idee su come unire ma certamente non è unendo i generali che si va avanti. E, e bisogna unire i soldati e bisogna trovare il modo certo. di farlo eh, è abbastanza è complicato però è l'unica strada mi il distacco no? il distacco dalla terra ma soprattutto dagli affetti dalla famiglia, dagli amici dalla storia, le radici che vengono recise quando si va via guarda tu sai benissimo che il Covid ha cambiato la nostra storia, ma anche la mia professionale, assolutamente. Come sai, in questo momento storico, aiutare gli italiani espatriati per me è stata una cosa di vitale importanza, proprio perché non veniva data loro la possibilità di poter tornare a casa. E Anche se poi in realtà lavorando con molti di loro a casa non è che ci tornavano, cioè era solo l'idea di poterci tornare che li faceva stare bene, l'impossibilità di non tornare e ha creato tutta una serie di problematiche e ha tirato fuori dei nodi eh, personali, familiari che erano lì sospesi ma anche dei conflitti enormi, profondi assolutamente, che ovviamente la distanza, come dicevamo prima per avere un filo conduttore in quello che ci dicevamo prima la distanza e vivere in un'altra realtà è come un po' girare pagina e quindi molto spesso non si ritorna a leggere il libro lo si fa quando siamo verso la fine del libro e dobbiamo Dobbiamo dire, ah ma quella storia poi come è andata a finire? Ed ecco che i nudi ritornano al pettine e che tanti italiani, veramente tanti, io ho pazienti in tutto il mondo, dall'Israele all'America, alla Spagna, all'Europa, all'Irlanda. Ehm, sappiamo ovviamente... anche dei suoi viaggi, sappiamo che lei, <ride> per me è un fiore all'occhiello, avere... ho il privilegio di ospitare... È un onore la anche per me, me Sergio, me lo me sai. Mendito che bena... me è veramente un uh, professionista straordinario. Ti ringrazio, ma anche tu allora, sei sono queste bellissime parole che ci siamo scambiati prima di tu dici che sono e allora io do la pubblicità che incombe e arrivano anche segnali dalla regia pubblicità Cuore di sfogliatella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 Qua siamo eh, ritornati in studio. Bentornati a chi ci stava seguendo. Benvenuti a chi ci segue da questo momento che vedo che stanno aumentando anche le, le domande da casa. Allora partiamo da dove avevamo lasciato Giancarlo Chiari e io avrei bisogno che lei in, intanto facesse una bella eh, ci saluti anche Maurizio Gargano. Un saluto a Giancarlo Chiari, e Maurizio un saluto a tutti, grazie Maurizio Gargano. Allora, eh, ripartiamo da Roma perché questo evento dal mio punto di vista è un evento storico, non ha precedenti, neanche il buon Angelo Manna che tantissimo ha fatto per portare in auge i problemi del Meridione era riuscito a fare quello che il Dottor Chiari sta facendo. Beh, allora, diciamo è un elogio che, meritatissimo sì, io, allora, ti ringrazio ne sono oh, molto onorato di, eh, di, che realizzerò questa cosa e anche eh, sono onorato anche di avere le persone che sono qui presenti come relatori eh, chiariamo il concetto perché saranno loro che riusciranno poi a far passare il messaggio che io ho immaginato, io sono, io sono il coordinatore e il supervisore dell'iniziativa me la sono eh, come dire, guadagnata con i denti perché un, eh, devo... ma sarà trasmesso soltanto dalla televisione interna della Camera o ci sarà qualche televisione esterna? Allora, allora mi hanno detto che c'è un, un sito eh, della Camera dedicato al pubblico a, Vedremo se riusciamo magari a farne eh, anche un altro di più YouTube, YouTube, poi, vediamo, poi vediamo. No, allora, questo non lo so, so ancora perché, perché io lunedì proprio alle eh, 15.30 sarò nell'auletta del Palazzo di Gruppi a ehm, fare questa uh, supervisione di, del, dei locali con il gruppo di azione meridionalista che diciamo la, la gestione tecnica, diciamo ci sarà eh, Vincenzo Esposito, eh, l'avvocato Corrado Riggio e l'architetto eh, Stefano Lancellotti che con me eh, insomma mi daranno una mano per cercare di certo. rendere quanto più eh, efficace ed efficiente il, il convegno. Comunque stavo dicendo, me lo sono tagliato un po', diciamo guadagnato un po' anche con, con le unghie, perché questa cosa si doveva verificare a settembre, precisamente il 13 settembre del 2018 18. Sì, 18. e eh, per una serie di eh, diciamo problemi, diciamo così, per non dire qualche altra cosa, fu, eh, diciamo un, po fu un po' boicottato, un ah. po' diciamo boicottato. Dovevamo fare questa cosa bellissima, poi alla fin fine ci fu un boicottaggio. Poi col passare del tempo, anche con una mia posizione molto ferma, che mi ero proprio affezionato a questo convegno. No, ci stanno chiedendo un po' tutti di cosa si tratta, che cos'è. Lo sta spiegando? Sì, lo sta spiegando. Allora, seguite il, eh, la allora, spiegazione. Il convegno meridionalista Montecitorio è eh, un momento, direi storico, come di giustamente diceva eh, prima Sergio. Eh, perché eh, non c'è mai stata nella storia un'operazione un, un di questo tipo, cioè noi inviteremo il maggior numero di parlamentari quindi parteranno circa mille inviti eh, diciamo tra eh, tutti i senatori tutti i parlamentari, membri del governo capo dello Stato e 35 membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, quindi arriviamo a un migliaio di inviti Compreso il capo dello Stato. Sì, sì, Stato inviterò stesso. anche il capo dello Stato, non so se lo coglierà l'occasione, se i suoi impegni glielo consentiranno, ma ci farebbe molto piacere. Certo. Eh, ora, chiaramente, alla fine del convegno noi presenteremo a queste istituzioni eh, una petizione che altro non è che sono gli atti del convegno. Il convegno tratterà. Eh, Praticamente la genesi del cruento processo di unificazione nazionale, la gestione, cioè come è stato gestito questo territorio dopo l'unificazione, le conseguenze che questa gestione Qualcuno ha, dice che non ve lo faranno dire. <ride> ecco, allora io ho, la ho sì, io ho la sensazione che qua si manca un po' di coraggio, è chiaro, perché, perché non ce lo dovrebbe dire, noi siamo in un'Italia democratica. Uh, sono passati 160 anni, quindi voglio dire. sicuramente. <ride> allora diciamo che nel trentennio dal 1860. Però, spieghiamo, per, mi, perdoni, sì, mi perdoni, spieghiamo dimmi. anche una cosa. Noi non andremo dico noi perché posso dirlo perché non è un sì, segreto io sarò sì. probabilmente il, il coordinatore della conduzione sì. de, de, de dell'evento però voglio dire una cosa noi non andremo là con il cappello in mano eh, i suddisti piagnoni a cercare No, noi andremo là ad accampare delle realtà no, ecco, questo vuole capire la gente a, a, cioè a fare delle richieste molto precise eh, eh, diciamo ecco, Faccio anche un esempio pratico allora, eh, chiaramente il convegno affronterà una problematica di natura storica e quindi approfondiremo nei minimi dettagli con documenti di produzione eh, diciamo nazionale ufficiale, quindi Camere Archivio centrale. Archivio storico Stato. presumo. Sì, sì, archivio storico. Eh, la, per esempio, dico una chicca. Non so quante persone che ci stanno ascoltando sanno che Giuseppe Garibaldi nel 1834 a giugno è stato condannato a morte dai Savoia. Che poi lo hanno utilizzato Escusa, come grande eroe liberatore. Sì, sì. Eh, cioè lui diventa tutti quanti allora tutti quanti sappiamo che Giuseppe Garibaldi diventa l'eroe dei due mondi, però non si riesce a capire per quale motivo lui doveva lasciare diciamo, eh, eh, Nizza, diciamo, la Liguria, no? per poi andare a fare l'eroe dei due mondi. Ci deve essere stata una ragione scatenante, e cioè. la ragione scatenante è un momento cui la condanna a morte in contumacia. Del giugno del 1834. Con un mandato di cattura. Con un mandato di cattura, si infatti. La... Sì, infatti. <ride> documento L'abbiamo spoilerato, però ti ho consentito lo spoileramento di questo documento Grazie. che mi ha procurato io, io, Lorenzo sulla mia richiesta, garata. praticamente. È, è chiaramente un documento importante. Vuoi dire, ma perché è così importante stabilire che Garibaldi è stato condannato a morte? E perché? Ci sono una serie di valutazioni che devono essere fatte da questo che discorso. Che era per omicidio, che... lo vogliamo dire? Lui era condannato a morte per omicidio? No, no no, non è, no, no. no, no, Lui è condannato a morte, non per omicidio, lui è condannato a morte per aver organizzato dei ah, moti. Sì, sì, dei moti. Sì, e aver coinvolto sei persone della eh, Real eh, diciamo, Bassi Uffiziali, diciamo... Uh, li potremmo chiamare sottufficiali sì. oggi no? diciamo i sergenti per un po' di sergenti del, uh, no, no, no, io di Savoia per poter perché far fare perché ricordavo che fosse stato morto se non sbaglio perché c'erano stati dei moti, dei dei... moti sì, sì. vabbè io ora non so cosa è successo sta di fatto che comunque la, le ragioni della condanna non parlano di omicidio parlano, ma parlano sì. di aver fatto determinate la cose la i tre capi erano tre una sorta tale, di tale garibaldi Caversi e Mascarelli fanno eh, diciamo sui caporioni e vengono condannati a morte in condomace quindi Garibaldi diventa l'eroe dei due mondi perché è costretto a scappare è, è un dettaglio che potrebbe sembrare di poco conto ma per noi è molto importante cambia anche un po' la storia no? Eh sì, eh già. e quindi praticamente partendo da questo discorso approfondiremo nei minimi dettagli con documenti alla mano quindi cioè non per sentito dire per intenderci Tutta la, la parte, quindi, come le dicevo, genesi, eh, gestione e conseguenze del cruento processo di unificazione nazionale e poi forniremo delle soluzioni perché voglio dire viviamo nel 2022 per cui perché parlare della storia perché la storia deve essere come dire eh, eh, legata alle richieste che facciamo noi dobbiamo dimostrare che abbiamo avuto un grandissimo danno senza piangere perché qua non piange nessuno siamo tutti molto entusiasti gli entusiasti non piangono No, ma vogliono cercare di raggiungere degli obiettivi concreti, anche perché è l'affermazione di un principio. Eh, va bene. Allora poi ci ritorniamo. Gulì, qual è il suo ruolo in questo importantissimo evento romano? La stessa come, domanda dopo per Lorenzo. Come potessimo immaginare di storico, perché noi dobbiamo appunto parlare di cose molto delicate. Lui ha parlato di Garibaldi condannato, ma. Anche quello che è successo con Garibaldi dopo, anche quello che è successo con le popolazioni del sud insorte contro l'esercito sabaudo, il cosiddetto brigantaggio, le stragi effettuate, le ruberie fatte nei vari banchi del sud, sono problemi molto delicati. I saccheggi veri e propri. I saccheggi veri e propri e i massacri veri e propri, che noi andremo a discutere, però con uno sguardo molto serio, eh, ai documenti che sono stati prodotti direttamente da quelli che sono anti-borbonici, diciamo, ecco, in modo esatto. da non poter mai essere accusati Giusto. né di, eh, di, eh, di immaginare parte. qualcosa né di voler ripristinare qualche altra cosa. Il problema è la verità, che si trova anche nei documenti de dello Stato italiano, anche di allora, e questo è molto importante. Nessuno potrà dire che non è vero, l'avete detto voi. Ecco, l'avete scritto, l'avete scritto. Allora, quello, io credo una cosa, credo una cosa e, e non so se voi siete d'accordo, io credo che noi non dovremmo neanche più parlare di revisionismo ma affermazione della storia e nel momento in cui si parla di affermazione della storia noi non andremo ad accampare nulla perché già il riconoscimento di atti, come diceva giustamente il professore Gulima ma anche Giancarlo Chiari, significa riconoscere che c'è stata veramente inculcata in questi ultimi 160 anni una storia farlocca, un pochino come sta accadendo anche in questi giorni, anche perché poi il sistema, io lo chiamo sistema quasi affettuosamente ormai, il sistema è un ripetitore seriale commette sempre gli stessi errori, li ha commessi anche durante il periodo del Covid, lo, lo, li ha commessi con l'obbligatorietà vaccinale, perché pappaghellescamente imitava eh, altre, altre situazioni geografiche, no? quello che stava accadendo per esempio in Cina, voleva imporlo anche in Italia, pur avendo una situazione completamente diversa e così ha fatto con la storia e nella storia. Quindi, eh, terzi, sì, il ehm, suo evento. Per quanto riguarda il, il mio intervento, sì, per quanto riguarda, eh, diciamo, sono diversi interventi, ma il filo conduttore è unico, perché io sono un archivista, sono un archivista di Stato, e il mio ruolo è quello di esaminare alcune Mi delle perdoni, fonti. Prego. I, per i per gli ascoltatori a casa, archivista di, i documenti che vengono, escono dall'archivio di Stato, sì sono dei veri e propri atti? Certo, possono essere atti ufficiali, possono essere atti che... di natura privata, dipende. Quindi insomma, non, non da... sono come dire, fonti di fantasia, sono atti, sono cose che sono realmente accadute e riportate nel corso di quel periodo, giusto? Ma certamente bisogna sempre interpretare il documento, bisogna sempre rinserirlo nel suo contesto, però e quindi valutare anche la sua maggiore o minore attendibilità, non è che il documento in sé sia garanzia appunto, di verità, però sicuramente se noi eh, andiamo un po' a scartabellare i documenti dell'archivio di Stato di Napoli come di altri, tanti altri archivi di Stato e eh, troviamo delle cose molto interessanti, insomma, che non sempre secondo me sono state messe nella giusta luce. Io a proposito del mio intervento, dicevo, dovrò tenere alcuni, ehm, alcune valutazioni, dovrò fare alcune valutazioni su uh, alcuni documenti che insieme con Giancarlo Chiari abbiamo prescelto. E, ehm, che, Ci faccio qualche breve anticipazione? Per, sì, per esempio la mozione d'inchiesta per... La, appunto, la formazione di una commissione d'inchiesta sulle condizioni delle province meridionali che fu proposta dal Duca di Maddaloni, il quale Duca di Maddaloni è un personaggio interessantissimo perché era stato liberale negli anni antecedenti, insomma, la caduta del Regno di Napoli delle due Sicilie, dopo la caduta del Regno delle due Sicilie, come dicevo prima, come tanti altri liberali che erano sinceramente legati all'idea di libertà, di unità e così via, vide che queste idee non si concretizzavano nel fatto, ma che si stava dando vita a qualcosa che non era l'Italia che loro sognavano. E, ehm, e quindi denunciarono il Duca di Maddaloni, come anche lo stesso eh, Liborio Romano, che anzi lo, lo scrisse proprio in una lettera aperta a Cavour, quindi non, non ebbe peli sulla lingua, denunciarono questo processo che loro chiamarono di piemontizzazione. E quindi questi, per esempio l'analisi di alcuni passi della lettera di Liborio Romano a Cavour e della mozione d'inchiesta del Duca di Maddaloni serviranno a indicarci appunto quali erano le criticità nel processo unitario che già a quell'epoca erano perfettamente riconosciute da parte di chi aveva un minimo di onestà intellettuale. Perfetto. Ben detto, io non chiedo assolutamente un riassunto emotivo e anche emozionale delle cose che sono emerse dai fatti che ci hanno enunciato i nostri amici in studio. Però un, un suo pensiero rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo e che ci siamo già detti. Beh, Sergio, sinceramente ti posso eh, confessare e condividere con tutti l'emozione nel vedere la passione eh, sentire queste storie anche antiche eh, tu sai nel mio lavoro io vivo di storie storie familiari, storie di coppie storie trigenerazionali di nonni eh, per me anche oggi ascoltare queste storie mi fa ricordare di quanto è importante per un albero che vuole dare buoni frutti fare in modo mh, di attingere, delle attingere i giusti nutrimenti alle proprie radici secondo me è questo l'intento cercare di capire come fare in modo che le nostre radici possano assorbire dal terreno tutto quanto necessario così che noi nel nostro futuro i nostri giovani possano essere davvero dei buoni frutti di quest'albero perfetto eh... Siamo ai titoli di coda, qualcuno da casa dice perché non fate un partito meridionalista, perché sono più o meno le domande sono quasi tutte orientate in quella direzione, c'è voglia probabilmente anche di cambiamento, c'è voglia di avere un riferimento territoriale, ma anche ideologico, proprio in questo periodo post ideologico, che io non credo sia post ideologico, perché anche questa è una frase fatta che a me non, non mi garba per niente perché le, le ideologie ci stanno e come se ci stanno, hanno cambiato soltanto pelle ma sono rimaste eh, sotto terra. Proprio un, un telegramma, abbiamo due minuti di tempo, proprio un flash. Roma? Beh, Roma io mi aspetto che si, ci si collegherà in massa a questo link che ancora non abbiamo in streaming basta andare su www.azionemeridionalista.it se riusciamo a registrarlo ti do una dritta caro Giancarlo Chiari noi lo manderemo anche in onda eh, come programma serale ah perfetto bene, bene prof? io penso che sarà una bomba però una bomba a orologeria esatto cioè scoprirà dopo dopo Giancarlo, oh, scusami Lorenzo ma eh, l'intervento di Roma sarà un, uh, certamente un passo importante, secondo noi, per il recupero uh, di una storia uh, più giusta, più equa. Dottoressa, proprio un flash, lo voglio, lo pretendo. La frase che posso condividere, che mi viene in mente, è ogni uscita è un'entrata in un'altrove, quindi da qualche parte certamente si andrà. Perfetto, noi eh, veramente siamo in chiusura, io voglio ringraziare gli amici in studio che hanno... Gentilmente accettato il nostro invito, eh, ringrazio il dottor Giancarlo Chiari, ringrazio il professor Enzo Colino, il dottor Lorenzo Terzi, l'amabilissima dottoressa Rita Menditto, ringrazio tutti quanti voi, mi scuso come sempre, non riusciamo mai a leggere, non riusciremo mai a leggere tutti i vostri messaggi, ho provato a fare una sintesi eh, delle domande, sono quasi tutte imperniate come avevo già detto prima nella stessa direzione, improntate nella stessa direzione quasi tutti quanti, eh, il Sud ha voglia di Sud sostanzialmente, e noi su questa voglia di Sud che speriamo di poter dare e di concretizzare eh, vi salutiamo, vi ringrazio ancora per eh, averci ascoltato, per averci seguiti e noi ci vediamo di nuovo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, punti di vista, Aleppo.